Carabrese. prego consigliere per dieci minuti ne ha facoltà. Grazie presidente. Una piccola premessa ho conosciuto una persona molto bene che ha avuto diciamo il problema di questa patologia che ha descritto perfettamente la collega Seccia. E ho conosciuto anche le dinamiche familiari di questa persona una persona che continuava a ripetere in famiglia che avrebbero risolto i propri problemi relativi all'immobile, relativi al sostentamento della propria famiglia attraverso il gioco il, e anche il gioco d'azzardo. Una persona che poi nel tempo purtroppo è finita anche in altri problemi insomma, legati a abuso di, di alcol. Una persona che probabilmente eh, non aveva quella struttura per poter, eh, come ha detto perfettamente la consigliera Seccia, costruire un'identità e su quella portarsi dietro un altro tipo di costruzione della propria famiglia. Lo voglio dire perché di queste persone immagino il nostro territorio non solo comunale eh, insomma ce ne sono tante ci sono dei dati insomma no? riferiti rispetto a quanto spende lo Stato in cure per quello che riguarda questo tipo di patologie che comunque insomma rappresentano un investimento collettivo importante ora io mi chiedo per carità, no? ammesso e non concesso che si sia copiato un testo, ma immaginate se negli anni un'amministrazione avesse copiato i testi più virtuosi e li, messi, e li avesse attuati nel proprio territorio. Quante situazioni come queste avremmo aiutato a evitare di decadere in un circolo vizioso? con sconvolgimenti a volte anche molto gravi a livello familiare con dinamiche che poi ricadevano spesso anche sui figli non è adesso non voglio fare la morale però mi dispiace no? Che dobbiamo ogni volta trovare quel piccolo pretesto per cui no? Allora se dobbiamo trovare un pretesto diciamocelo insomma noi siamo stati governati in questa città da un sindaco che si chiamava Veltroni che quando era ministro della cultura incentivò il gioco, per quello che riguarda Gratta e Vinci, si ricordo bene, tutta questa tipologia no? per sostentare a suo dire eh, quello che dovevano essere i fondi destinati alla ristrutturazione, il recupero, il consolidamento del nostro patrimonio storico architettonico. Ecco, da quegli anni in poi io quando entro in una tabaccheria o in un bar trovo Spesso una distesa di gratte e vinci. Ecco, questo è stato il cambiamento culturale che c'è stato in questa città e probabilmente in tutto il territorio nazionale, quando invece esistevano delle norme che dovevano in qualche maniera dotare i territori di luoghi per, per fare in modo che i cittadini si incontrassero, centri civici dove le persone potevano costruire insieme no, delle comunità. Invece è stato fatto in modo di convogliare queste persone in dei canali che poi hanno portato a quel tipo di situazione che ho detto prima. E oggi venire a dire no, che si sta copiando uno strumento mi sembra un po' veramente ridicolo. Io capisco che la politica spesso ha bisogno di trovare questo tipo di... Però veramente, cioè, andiamo avanti, cerchiamo noi in dieci mesi, uno dei primi provvedimenti che abbiamo lavorato è stato questo, quindi sinceramente non capisco, non capisco anche perché so che in Regione, dopo che eh, la consigliera del Cinque Stelle, Valentina Corrado, ha presentato un ordine del giorno in cui chiedeva appunto che la norma regionale fosse bloccata rispetto ai 500 metri di distanza, un ordine del giorno, al momento della votazione alcuni consiglieri del PD non erano presenti, sono andati sotto e l'ordine del giorno è passato, quando il Presidente della Regione aveva dato indicazioni negative rispetto a questo ordine del giorno. Quindi oggi capisco, grazie, votate anche voi favorevoli, però cerchiamo ecco, di essere coerenti, perché il cittadino quando ha bisogno di soluzioni, secondo me, se viene preso in giro, al di là del fatto che comunque non è una cosa bella, poi chi paga le conseguenze è tutta la collettività. Grazie.